Eh, ciao a tutti, siamo alla tredicesima edizione del Search Marketing Connect Seconda giornata, sono in compagnia di Filippo Trocca Ciao a tutti Ormai un veteranissimo di, del, del Connect no, Dai, dai, dopo sembra che sono vecchio dai, dai. Eh, <ride> Allora un, eh, un grate affezionatissimo del, eh, del Connect e Infatti non potevamo non intercettarlo per fargli qualche domanda sulla web analitica Filippo, allora partiamo proprio da questo eh, I trend e novità più forti che hai visto 2019 e che secondo te saranno fondamentali per il 2019? Allora, diciamo che è stato più che novità, è stato un ripresentare quello che la gente ne parla da anni. Perché diciamo, come il mio intervento dice, l'offline è il nuovo online. Quello che sta diventando sempre più chiaro è che se vogliamo tracciare l'utente dobbiamo essere customer centrici. Quindi vuol dire seguirlo sia online sia offline. Con gli smartphone stanno diventando anche molto facile seguirlo sull'offline. Google ha presentato quello che sono Google Signal dove ha dato un rebranding alla parte di remarketing mm -hmm. e alla parte di advertising ma ha aggiunto una funzione molto molto forte che è la possibilità di fare il cross device tracking e in più sta rilasciando anche dentro Google Analytics il tracciamento uh, dello uh, visit, store visits. Okay. Quindi avremo dentro anche Google Analytics il fatto di riconoscere dalle diverse fonti di traffico come le persone arrivano a uno store e quindi come era già presente prima in Google Ads vecchio Google AdWords e anche nello stesso double click che adesso è Google Ads video 360 perché cambiare i nomi ormai è il brand la, moda, brand è la brand. moda del momento però sta diventando veramente il trend è questo, poter tracciare l'utente online, offline deduplicare come un singolo utente quindi cross device, non mi interessa se stai usando lo smartphone, se stai usando il laptop o la parte cross device e poi in questo momento Google è molto in silenzio perché comunque il tool di attribution che lui aveva presentato due uh -huh. anni fa e doveva uscire entro fine anno di due anni fa non è uscito né nella versione free né nella versione a pagamento e Facebook si è un pochino portato avanti, in realtà non è completamente vero perché Facebook attribution in realtà riprende le funzioni che ci sono già in Google Analytics di attribution però comunque l'attribution sta diventando di nuovo like del momento in realtà il grosso problema tolti facebook attribution e google analytics attribution i tool presenti sono molto molto costosi lo stanno vendendo come la panacea di molti molti mali in realtà usare l'attribution attribution in un'azienda vuol dire cambiare un'azienda non solo cambiare i budget vuol dire cambiare come un'azienda ragiona completamente quindi non è Così facile da fare, è facile farlo su un singolo canale. In esempio, usare un attribution model data driven su Google Ads, spostare okay. quello su tutti i canali, vuol dire cambiare un'azienda. Mi piace una pezza della novità legata proprio alla parte di, di cross device. Google, solo in beta e solo per delle grosse agenzie, ha presentato un tool nuovo che permette di accedere rispettando il GDPR e tutto mm -hmm. allo spazio cookie di Google. Quindi andare a costruire tutto quello che sono modelli di attribuzione, cross device su quello, quindi c'è molto lavoro. C'è una modalità, una strategia, qualcosa su cui lavorare in modo tale che Signals possa in qualche modo servire come assist per eh, tutto quello che sono le funzionalità per le attribution? Allora, diciamo che in questo momento usare Google Signal nel mondo prod, cioè di una grossa azienda, uh -huh. è molto difficile. Uno perché è uno tool in beta, quindi uno, quello che si vede è che esempio, la parte di cross device inizia ad accumulare dati. Okay. E diciamo che le prime settimane tutti diciamo pure non c'è nessuno che si interseca, poi pian piano accumula dati. I, quei dati sono ancora solo presenti in quel singolo report, mm -hmm. quindi la funzionalità oggi che uno può usare di più è proprio per la parte di advertising e remarketing. Okay. Usando il report di signal cross device capisco veramente, o comunque meglio di prima, mettiamola così, quanti sono gli utenti che io posso colpire. Mentre prima non ne avevo idea perché erano tutti deduplicati tra i diversi device. Contate che su un grosso cliente eh, con cui stiamo lavorando, dove abbiamo Google Analytics 360, quindi la parte di BigQuery collegata, noi abbiamo sviluppato un tool che permette di fare quello che abbiamo chiamato Retrospective User ID, cioè uh -huh. una volta che ha fatto il login, noi andiamo a cercare tutti i cookie di Google legati a quel singolo utente che, di cui abbiamo l'identificativo univoco e quindi andiamo a ricostruire tutta la storia del suo passato. Per questo utente abbiamo scoperto, è un grosso e-commerce, ci sono utenti che prima di fare un acquisto fanno 56 diversi touch point, tra diversi device. Uh, vuol dire un lavoro molto molto grosso, però vuol dire lo stesso utente, mentre uh -huh. prima erano utenti diversi, vuol dire che molte volte su grossi clienti mi sono trovato che il numero di utenti è ridotto di un 30%, e quindi mi uh -huh. rendo conto di quante persone veramente vado a raggiungere. In questo momento è quello che io vedo di più come utilizzo nel giorno per giorno, cioè uh -huh. capire veramente che voglio andare a colpire, qual è il mio potenziale in remarketing, il mio potenziale con un possibile lookalike, perché ho un'idea più chiara di quanti sono i miei utenti. Quindi non solo per fare upselling, quindi remarketing, come dicevi, ma anche eh, può essere un assist anche per lato X. Se un utente eh, arriva prima di poter fare una conversione a così tante sessioni o comunque sia touch point, assolutamente c'è facoltà di intervenire anche nel lato X. Assolutamente sì, anche perché poi eh, si scopre un'altra cosa usando l'attribution. Se voi prendete, prendiamo, prendiamo di Google Analytics, perché abbiamo una visione un pochino più completa, e uh -huh. olistica, di tutte le fonti di traffico. Se voi prendete il report, Um, come si dice quello non conversion quello uh, del marketing cioè tutti i canali di attribuzione tutti i canali mm -hmm. che ha un attribution la non not direct esatto il direct ha una partecipazione ma non sembra così grande se voi passate nel repo multi channel scoprirete che il direct aumenta del 30-40% perché? perché in realtà gli utenti tanti utenti cosa fanno? fanno tanti canali diversi ma poi l'ultimo vero touch point è il diretto che però nel report normale non si vede perché se non la script not direct se prima dell'ultima visita anche se diretta l'utente ha usato un altro canale che sia l'advertising organico quella l'ultima sessione viene attribuita al canale precedente quindi in realtà già usare i channel così come mm -hmm. sono in presente scopriamo che sì. il diretto è una molta più interessante. ma capire cosa vuol dire nel componente dell'utente cioè vuol dire esatto. un componente che nessuno immaginava cioè vuol dire l'utente non fa google ...e converte. Fa Google Ads, naviga il sito, ritorna da qualche altra parte e poi ritorna sul sito digitando il dominio e convertendo. È anche vero che digitando il dominio oggi è anche dire, sono su Chrome che ormai ha l'80% del mercato, mi esce l'indirizzo, in realtà stavo scrivendo il nome del brand e sei sarei nato su Google una volta, invece adesso mi esce già l'indirizzo e vado direttamente su Google. Quindi il cambiamento è molto molto grosso, però vuol dire che la gente usa più sessioni di quello che noi immaginiamo per convertire. E per concludere, abbiamo parlato in queste due giornate anche dei, un po' dei miti della SEO da, da sfatare, eccetera. Eh, cambiamo un po' prospettiva, quali sono secondo te i miti, se ancora ce ne sono, oppure magari qualche esempio positivo, della web analytics da abbandonare? Allora, un mito purtroppo è l'attribution stessa. Ah. Perché? Perché ad oggi non esiste un modo ancora di usare l'attribution fatta su tutti i canali, su un singolo canale. Cioè facciamo un esempio, se ho anche un tool che mi permette di capire l'attribution in tutti i miei canali, sulla mia azienda, mm -hmm. poi dovrei utilizzare quell'attribution model dentro un tool come Google Ads per fare il bidding delle mie campagne. Il peccato è che ad oggi non è possibile esportare nessuno di questi attribution model. Okay. Quindi l'attribution model è veramente una cosa potentissima, non ho ancora dimostrato così tanto uh -huh. le sue reali capacità, per comunque è anche difficile da gestire, è sotto un data driven che cambia tutti i giorni. Ma soprattutto, manca ancora questa connessione tra un tool che traccia tutto l'attribution model di tutto l'ambiente che io ho attorno all'environment, attorno di all advertising, per poi utilizzarlo sui singoli tool. Ad oggi lo uso per definire il budget e poi porto quel budget sul tool e uso un altro attribution model del tool per ottimizzare le campagne. L'altra parte che secondo me è un pochino uh, di nuovo, il cross device è molto molto potente ma non riuscirà mai a tracciare tutti. Okay, certo. E quindi anche perché poi abbiamo gli utenti che navigano in anonimo, mm -hmm. la navigazione privata eccetera eccetera quindi ci darà un grosso potere ma il vero cross device sarà quando le aziende capiranno che devono far fare un login alle persone sul loro sito e crearsi il loro spazio cookie. Quando la gente okay. chiede questo, c'è tutta la tecnologia per avere un vero cross device fatto mm -hmm. nelle aziende per fare delle analisi e utilizzarlo giorno per giorno. Grazie di un nuovo, Filippo, te, e buon Search Marketing Connect a tutti. Ciao a tutti, buona giornata.